Buonasera, sono Laura Antichi e oggi vi presento Google Earth, un'applicazione per viaggiare, trovare luoghi e culture in modo virtuale nel mondo ed è anche molto di più, come vedremo. Le immagini e le fotografie che vengono rese disponibili sono satellitari Ingloba Street View in Google Maps che permette di percorrere strade visualizzandole a 360 gradi. La versione online presuppone l'uso di uh, Chrome e le, la Pro, questa versione è Pro, è gratuita. L'applicazione è uh, disponibile per desktop, per Windows, Mac e Linux. Sono disponibili anche le app per smartphone e tablet. L'uso di Google Earth è molto intuitivo e negli studenti attiva capacità di ricerca, orientamento geospaziale sulla Terra e apprendimento delle eh, culture. Si possono percorrere in 3D luoghi vicini e lontani per esplorarli, creando percorsi, utile in tutte le discipline. Per la geografia, le lingue, l'antropologia, la storia, gli eventi ambientali in mutamento, permette di creare progetti e narrazioni esplorando e documentando. Con lo strumento Time Lapse è possibile visualizzare i cambiamenti del suolo terrestre nel tempo. Questo è utile per affrontare ad esempio lo studio dei cambiamenti climatici legati a COP26. Offre immersione nei luoghi e la comprensione delle diversità del pianeta. L'immersione può essere anche più profonda se si usano i visori di realtà virtuale e Cardboard. Andiamo ora a vedere Google Earth dal web, navigando in Chrome. Scriviamo nella casella di ricerca di Google Earth e eh, raggiungiamo il primo risultato disponibile Google Earth siamo dentro l'applicazione avete la possibilità ora di avviare Earth o dal basso o dall'alto Via Hertz, e come vedete siete riportati su una mappa la, la mappa è perché eh, io sono a brescia quindi mi localizza e poi eh, avevo fatto anche delle ricerche e un progetto su brescia andiamo subito a esplorare il menu c'è un menu riassuntivo in alto che eh, comunque racchiude tutte le funzioni della mappa eh, apriamo le tre e troviamo Cerca, Voyager, Progetti, stile della mappa, Foto. Questo tasto non è attivo, probabilmente di default. Bisogna attivarlo per, chi, per poter avere queste eh, iconcine rotonde accanto alle, ai luoghi. E, e quindi vi dico di attivare Foto poi le impostazioni, potete eh, attivare l'animazione del, del volo potete aumentare la velocità eh, così l'animazione in volo finale potete comunque eh, apportare delle modifiche non apporto io nessuna modifica per il momento la prima casella, la prima icona è Cerca e posso andare a, a cercare una località ad esempio potrei cercare mantova invio e mi riporta eh, quindi a mantova vedete che ho eh, disponibile mi si apre una finestrella che mi dà le informazioni su questa città che cui si dice che la città è circondata da tre laghi artificiali, eccetera. È possibile eh, eh, mettere, raggiungere ulteriori informazioni sulla città, quindi questo aumenta il senso della mia ricerca e, ehm, e poi mi eh, propone di aggiungere Mantova al progetto, aggiungi al progetto. Quindi salva nel progetto non Brescia, ma in un nuovo eh, progetto. Il titolo del nuovo progetto sarà Mantova e eh, vado eh, a salvare. Questo progetto. Ci troverò poi, come eh, potete vedere, nelle, mh, nei miei progetti. Progetto Mantova. Potrei mh, eh, quindi sostituire delle immagini, dei video personalizzati, su con sostituisci, e. Mh, andiamo i sostituisci, posso come voi vedete aggiungere un'immagine che mi è eh, particolarmente utile, che eh, è poi la mia immagine su Mantova e posso aggiungere delle informazioni, la mia città adottiva. Quindi sono nei luoghi di ricerca, eh, posso poi eh, trascinare l'omino in Mantova vedete che mi dà la visualizzazione in view street di Mantova ok comunque vabbè questa era una visualizzazione e uh, posso acquisire questa vista se uh, mi piace ma uh, penso che... ritorno in, in 2D, penso che non, non salverò questa vista perché non mi pare eh, altamente mh, eh, significativa. Vado in Fotosferica, ritorno in Fotosferica e quindi vado invece a eh, raggiungere magari con Street View, con l'omino, vedete che mi dà... Eh, tutta una griglia azzurra con dei punti caldi e beh, dovrei raggiungere la basilica di, eh, di Sant'Andrea questi sono i portici eh, procedendo in avanti street view, ecco, questa è la facciata della uh, chiesa di uh, Sant'Andrea uh, posso acquisire a questo punto questa vista okay. e uh, uh, quindi um, Acquisisci questa vista, la vista è stata salvata. E vado eh, indietro e, e trovate eh, quindi che eh, Mantova mi, eh, mi dà eh, la mia città adottiva, eccetera, e posso eh, presentare il nuovo elemento che è questo, eh, che è eh, Sant'Andrea. Torno indietro alla fotosferica questo nuovo elemento eh, cerca di eh, quindi aggiunge un segno a posto posso aggiungere un segno a posto a questo elemento quindi seleziona una posizione che è questa ok il, il segno a posto è Sant'Andrea basilica di santa la, la basilica famosa basilica ecco, ho messo anche acquisisci questa vista okay. quindi eh, vedete che eh, allora ho Mantova, che è comune italiano mi dà qui tutte le informazioni come eh, vedete poi potrei eh, anche andare a vedere che cosa eh, People Also Explore provincia di Mantova io non lo aggiungo al progetto quindi rimango su Mantova quindi chiudo questa finestrella e eh, vado di nuovo eh, e poi vado eh, mi posso avvicinare andare eh, quindi a cliccare su eh, palazzo te e eh, attivare eh, street view quindi posizionare qui lomino Street View e andare eh, dentro eh, proprio il palazzo del tè di Mantova che è un'opera veramente eh, notevole e, e, e posso come vedete visualizzare l'interno eh, eh, del Palazzo di Mantova vi posso ritornare a poi, allora, eh, sempre visualizzando, vediamo se mi dà altre particolari informazioni. Vediamo qua che cosa, mh, mh, sì, dove mi porta questo. Questo tondino azzurro vedete che mi porta in altre sale eh, notevolmente interessanti mh, del, mh, che posso percorrere naturalmente del, del Palazzo del Tè. Qui sono nella vista classica interno del Palazzo del Tè che okay, comunque eh, ci propone una serie di esplorazioni eh, interessanti, molto interessanti, dei luoghi. Um, andiamo a vedere quindi um, che eh, tutto è dentro i progetti, quindi il progetto era Sant'Andrea, e eh, che avevo messo. E avevamo visto l'anteprima, quindi Sant'Andrea, e eh, posso aggiungere mh, un segnaposto e, e così via, cioè mh, è tutto anche questo da eh, vedere. E quindi tra i miei progetti non solo trovo Mantova, ma anche Brescia che avevo realizzato prima e qui avevo già esplorato i luoghi, quindi il museo di Santa Giulia, per dire che mi dà eh, tutte le informazioni e anche il, eh, quindi il riferimento da Wikipedia di Santa Giulia, il castello di Brescia, eccetera. Se eh, poi clicco eh, e tutto il resto, se clicco su eh, questa icona vedete che mi riporta di nuovo in una visualizzazione complessiva del, del luogo. Quindi questo era il castello di Brescia. Okay. Posso anche qui aggiungere, come vedete, l'omino di Street View e eh, vedere eh, quindi questo è l'interno del castello di Brescia per dire posso eh, navigare e avere una visualizzazione immersiva poi abbiamo il tempio capitolium il ca eh, capitolino anche questo è eh, eh, mo eh, molto interessante Andiamo a vedere il Tempio Capitolium e ti dà tutte le informazioni sul Tempio Capitolino. Posso prendere sempre il cliccare sull'omino e vedete che eh, questo è il Tempio Capitolium. Aspettate, teatro romano, andiamo al teatro romano, anzi, è molto bello. Vedete, vabbè, andiamo al, andiamo al museo di Santa Giulia, ecco, come vedete vi dà tutte le immagini che sono disponibili a Brescia, qui, se si fa scorrere. Ecco. Ora ritorniamo indietro E andiamo a esplorare gli altri menu Vediamo ora il menu Voyager Ti dà eh, tutti i, gli incredibili eh, progetti di Google È molto molto un menu molto ma molto interessante come vedete E eh, il, eh, direi che la prima cosa che andiamo a vedere è il time lapse in Google Earth che mostra come il nostro pianeta stia cambiando, osserva queste trasformazioni in animazioni con 37 anni di immagini satellitari. Cerca sul pianeta, posso anche cercare, oppure posso andare a individuare le foreste, ad esempio inizia a digitare o seleziona una delle seguenti opzioni selezioniamo un'opzione foreste che cambiano ok ti dà ad esempio le coltivazioni di soia in Bolivia e ti fa vedere tutte le trasformazioni che avvengono e sono avvenute nel tempo fino al 2020. Andiamo a vedere ora il riscaldamento globale. ti fa vedere eh, quindi il ghiacciaio della Columbia, questo eh, caso, con eh, tutte le variazioni che sono succedute nel eh, proprio tempo. Quindi iniziamo il nostro viaggio sulla costa meridionale dell'Alaska, dove il ghiacciaio Columbia scende dai monti eh, Chugach e si riversa nello stretto di eh, Price e Williams. Osserva i movimenti del ghiacciaio, fa vedere tutti i movimenti, eh, che si è ritirato di oltre 20 km verso nord ed è uno dei ghiacciai del pianeta che si sta trasformando più velocemente. Esplorando poi dal menu sempre principale possiamo uh, trovare altre cose interessanti e ehm, ad esempio la mappa dell'inquinamento atmosferico di Londra e eh, Marte sulla Terra questo ad esempio L esplora e andiamo a vedere eh, le, le isole disabitate della eh, Terra si possono andare a vedere comunque in, con anche Street View, ma anche sulla Terra ritorno e eh, ehm, posso eh, quindi eh, qui navigare con eh, Street View. Eh. asteroide o cometa, insomma ti dà tantissime informazioni che possono essere esplorate. Ecco. Possiamo anche uscire da Street View, andiamo in Fotosferica e vediamo quindi mm, un altro, eh, il, ad esempio l'anatomia di un cratere da impatto. Grazie. Okay. Possiamo andare a visitare altri luoghi, ad esempio il Parco Nazionale di Zion inizia, qui vedete che te lo fa ah, proprio esplorare, qui abbiamo a disposizione ah, eh, sei visualizzazioni, Ecco, andiamo avanti, vediamo un'altra visualizzazione, e così via, possiamo fare tutte queste esplorazioni. In uh, Voyager abbiamo eh, quindi esplorato la natura, andiamo nel menu uh, giochi e avete dei quiz molto interessanti sui versi degli animali, i siti archeologici, i quiz del, eh, per mettere la prova a proprio le a proprie eh, competenze per farsene alla fin fine veramente eh, molto, ma molto, eh, belli. Quindi, eh, possiamo eh, scegliere uno, Quiz Castelli e Palazzi. Vai. Ecco, ti dice in quale residenza, sono sette domande. L Europea sono stati eh, installati 350 specchi in un unico corridoio. Eh. Diciamo, boh, Versailles, comunque ottimo inizio La Galleria degli Specchi a Versailles è stata eh, costruita, infatti, nel e ti dà anche la risposta Andiamo avanti La domanda 2 eh, A quale castello tedesco è ispirato il castello della bella addormentata di Disneyland? Boh eh, mettiamo questo, ah, è andato bene, andiamo avanti, era giusto, eh, terza domanda, Se eh, quindi il castello storico eh, circondato da eh, 2000 alberi di ciliegio, facciamo il Giappone, hai indovinato, avanti la, e quindi la fortezza questa che fortezza è eh, tra Russia ed Estonia eh, vediamo se è questa risposta sbagliata andiamo avanti domanda eh, eh, eh. l'altra domanda qual castello nelle Americhe nel 700 è stato l'unico ad avere svolto la funzione di residenza. Eh, reale, mexico ottimo. Avanti domanda 6 di 7: Buckingham Palace. Risposta sbagliata: è il castello di Unistor. Va bene. Domanda 7 di 7: eh, eh, La fortuna. In quale castello vissuto il sovrano realmente esistito? A cui è ispirato il personaggio del, don del Conte Dracula e del Bram Stoker? Fortezza del Poenari: ottimo lavoro, e ti dà poi alla fine il punteggio che hai raggiunto. Quindi, eh, Quindi anche questo eh, può. Eh, attivare una serie di conoscenze e eh, eh, si può imparare da eh, questi esercizi e quiz comunque ci sono eh, molti mh, altri quiz di vario tipo che eh, possono essere fatti vedete che c'è anche il... Eh, dove è finita eh, cioè ci sono anche dei quiz eh, un po' divertenti per eh, gli studenti, che possono essere divertenti. Con il menu livelli, poi vediamo di nuovo timelapse in Google Earth, le immagini satellitari, le immagini 3D, la copertura degli acciai nel mondo, della banchisa polare, la visualizzazione del manto nevoso su Google Earth e eh, anche questo, molto interessante, eh, degli tsunami nella storia, scopri di più su 20 dei più eh, significativi tsunami che hanno colpito il pianeta negli ultimi anni. Ti dà quindi delle informazioni eh, molto interessanti dal punto di vista del, della storia. Poi eh, se selezioniamo Lomino, lo portiamo magari qui per passare a ViewStreet. Qui avete la uh, fotosferica delle zone, quindi con una serie di, eh, di collezioni che potete andare ad esplorare. Ad esempio questo del Giappone, vedete, e ti dà tutta l'origine del collasso di un vulcano qui del monte Unzen. Sempre in Giappone, il Cile settentrionale e così via. Poi andando in Street, in street View abbiamo la possibilità di vedere gli uh, incredibili percorsi escursionistici: scopri il Giappone, la Nuova Zelanda, vediamo quelle maschere qui del Cile. Ecco, ve, ti dà ecco, le varie immagini con eh, poi andare poi a navigare. San Pedro e così via, le varie zone. Andiamo a scoprire l'Egitto, come potete vedere ci colleghiamo quindi. Egitto, e andiamo eh, a esplorare ce, celebri attrazioni come le necropoli di Giza, le chiese ortodosse, eccetera eccetera. Andiamo a vedere la, la cittadella di Saladino, te lo, vedete per quindi la bellezza di questa esplorazione potete andare avanti nelle altre esplorazioni il monastero di santa mena cioè se uno anche organizza un viaggio virtuale nei, nei luoghi questo è sicuramente il, mm, il posto adatto andiamo ora nel menu a cultura come vedete storia ad esempio dei giochi eh, paralimpici, Tokyo inclusiva l'architettura eccetera eccetera personaggi celebri ad esempio mh, della comunità nera possiamo andare a vedere questo o, o anche altre cose ecco la caduta del muro di Berlino andiamo a vedere esplora e qui ti fa uh, tutta la cronistoria di quello che è successo, abbiamo quindi delle immagini che ci vengono restituite con Street View e eh, le epoche, vedete che andiamo alla seconda, quindi proposta, Ungheria al confine con l'Austria che gli inizi di, eh, degli, degli avvenimenti, poi alla 3 Varsavia e Polonia, tutto da esplorare possiamo vedere sempre in, uh, nei punti caldi navigando il parlamento andiamo avanti praga ciecoslovacchia dell'89 ecco. andiamo a navigare come vedete l'immagine 360 gradi Lipsia, la stessa cosa, ci riporta lì dentro Lipsia, Berlino, e insomma avete tutta qui la storia da far leggere attentamente agli studenti questo c'è lo smantellamento eh, del muro di Berlino e, e quindi con l'apertura praticamente delle, eh, delle frontiere andiamo dentro a vedere questo Berlino io ero sotto il muro quando è caduto Bucarest, Romania e poi da ultimo, vabbè, Berlino come che centinaia di migliaia di persone festeggiarono presso la porta di Brandeburgo alla fine di un anno di svolta il muro era stato battuto eh, eh, c'era una folla incredibile veramente è stato un momento di molta emotività questo della caduta del muro di Berlino andiamo ora in viaggi e quindi qui l'esplorazione del porto i pianti scistici, esplorazione del, por del porto Esplora Las Vegas e eh, tutte le esplorazioni possibili e immaginabili eh, che possono essere eh, molto interessanti da vedere. Quindi, in viaggio, poi andiamo a vedere il menu istruzione: ecco, e eh, voi. Eh, trovate delle cose che possono essere interessanti dal punto di vista architettonico le strutture triangolari, la geometria dell'architettura sostenibile andiamo in questa non l'avevo ancora esplorata e quindi la possibilità della, di vedere come la geometria sia applicata agli edifici e qui c'è naturalmente la navigazione. Di grande utilità anche sapere sulle migrazioni umane moderne, l'esplorazione degli ecosistemi della terra e anche cose come le fiabe di tutto il mondo, quindi di letteratura, come vedete poi gli esploratori, i primi viaggiatori, tantissimi contenuti, gli esploratori l'era delle grandi scoperte, quello che uh, ci induce ad approfondire argomenti di uh, ricerca a scuola. Due parole sull'icona di mi sento fortunato che ti riporta in uh, posti a caso. Non è inutile questo perché uh, potrebbe farci scoprire delle zone nuove, sconosciute, ad esempio, qui ti riporta di, a caso al Monte Sufan, e, e potrebbe essere oggetto di una nuova esplorazione e conoscenza da parte degli studenti. Progetti l'abbiamo già visto, come vedete, ne abbiamo fatti due: Mantova e Brescia potremmo farne un altro. Ecco, io mi soffermo su questo soltanto un minuto per dire che mh, potrebbe essere molto stimolante nel lavoro in classe o a casa che gli alunni mh, creassero dei loro percorsi. Vedete che eh, c'è la possibilità quindi di mh, per creare dei progetti che siano uh, poi molto. Ah, i progetti poi vengono salvati eh, in uh, Google Drive. Infatti, questa funzione è molto uh, interessante. Vedete che i miei due progetti, Mantova e Brescia, sono stati salvati. Mm in Google Drive possono essere aperti in Google Drive e navigati. Da ultimo possiamo anche scegliere lo stile della mappa, quindi se pulita, vedete esplorazione con i confini, le etichette, i luoghi, le strade, tutto personalizzata. <coughs> Passiamo ora all'ultima icona, che è quella di misura la distanza e aerea. questa. Selezioniamo un posto, va per qualsiasi. Questo tiriamo, sempre la farmacia, e tiriamo una linea, dovremmo selezionare un punto di partenza, questo, e tiriamo una linea qui a Palazzo Martinengo, esempio. Come vedete mi dà la distanza che c'è tra i, i due punti che ho segnato. Dal punto di vista delle misurazioni risulta sicuramente eh, stimolante sapere che esiste anche questa potenzialità. Un'informazione finale sui progetti, che apro il progetto ad esempio di Brescia, è possibile questo progetto che lo condivida con tutte le ricerche che ho fatto, quindi condividi il progetto con il più e ehm, vedete, continua, e quindi mi dà il caricamento, posso copiare il link e posso aggiungere persone o gruppi anche al mio progetto. Chiunque abbia il link può essere visualizzatore oppure editor. Quindi sarà possibile con questa funzione, condividendo il progetto, poter lavorare anche in gruppo su uno stesso progetto. I progetti, oltre ad essere condivisi, possono anche essere eliminati. Possiamo poi copiare il progetto, esportarlo in file KML o segnalare i contenuti inappropriati. È molto importante questa sezione dei uh, progetti e la possibilità di organizzare delle attività significative per gli studenti e pratiche.